Ottieni un trito perfetto in pochi secondi. Basta selezionare la velocità e otterrai il trito della finezza desiderata. Bimbi è in grado di tritare cipolle, verdure di ogni tipo, frutta, erbe aromatiche e molto altro ancora. Tritare